il protocollo 80.696 presentato il 20 giugno 2017 dal Movimento 5 Stelle che ha per oggetto il degrado ed abbandono dei parchi La Mola ed ex Sice interroga la consigliera Patrizia Braghioli, prego consigliera grazie ehm, premesso che dal, sin dal 2003 la gestione dei parchi appunto, La Mola ed Ex-Sice avveniva attraverso convenzioni stipulate con il Comitato Parco La Mola di Via Mola di Bernardo 24 che appunto ha effettuato la gestione della manutenzione ordinaria delle aree a verde per un'estensione di circa 48.000 metri del Parco La Mola e di 33.000 metri del Parco Ex-Sice. La convenzione prevedeva l'erogazione di un rimborso spese rendicontate annue fino alla scadenza delle stesse avvenuta nell'anno 2020. 2015. ritenuto appunto che oramai quotidianamente si, si sa si trovano notizie relative all'incuria al degrado dei parchi pubblici cittadini totalmente abbandonati con l'erba che supera l'altezza dei bambini e l'arredo urbano senza alcuna manutenzione e, e, e appunto fa, faceva fa eccezione tuttora il parco di via Mola di Bernardo recentemente appunto oggetto anche di un documento fotografico apparso su alcune testate e appunto allora interroghiamo la giunta per capire se ad oggi siano stati liquidati tutti gli importi spettanti appunto al comitato che ha curato la manutenzione fino all'anno 2015 in forza appunto della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale se non fossero stati liquidati si chiede appunto di sapere tempi e modalità di adempimento dal momento in cui è, scaduto, è scaduta la convenzione chiediamo appunto chi si sia occupato della gestione del parco e se ci sono stati costi per l'amministrazione determinati da affidamenti a soggetti esterni e se questi siano stati liquidati e quali sia l'esito della pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse del 27 aprile del 2017, delibera di giunta 121 e a quanto ammonta l'impegno previsto nelle disponibilità di bilancio a titolo di sostegno economico della misura grazie consigliera la risposta assessore sandro Corrari prego assessore i parchi la mola ed exfice che sono parchi privati ad uso pubblico <coughs> sono stati eh, mantenuti fino al 2015 e sono stati liquidati tutti gli importi spettanti a titolo di rimborso spese quindi fino al 2015 il Comune ha pagato tutto quanto dal 2015 ad oggi nessuno ha gestito quei parchi e probabilmente si vede Oggi è in corso la stipula di un, di un patto di collaborazione, così come prevede il regolamento comunale sui beni comuni, il bando è stato già pubblicato, ha aderito il comitato di quartiere e quindi entro dicembre, verrà, entro dicembre almeno è quello che noi prevediamo, verrà erogato il contributo per l'anno 2017, contributo che verrà preso dai canoni idrici. Quindi dai canoni idrici, quindi non esistono pendenze economiche precresse prima del 2015. Grazie Assessore, la replica Consigliera Patrizia Braghiori, prego. Quindi il bando è già stato pubblicato e la scadenza è... Ah, è già chiuso? Ah. Ah ok, quindi a breve vedremo insomma, i parchi ripristinati e di nuovo in corretta manutenzione, speriamo. Grazie.